capitolo primo avrei preferito che mio padre o mia madre o meglio ancora entrambi, già che entrambi vi erano ugualmente tenuti, avessero badato a quello che stavano facendo mentre mi concepivano, che avessero considerato a dovere quanto dipendeva da ciò che stavano compiendo in quel momento, che non solo stavano per dar la vita a un essere pensante, ma probabilmente la sana costituzione, il temperamento del suo organismo, forse il suo genio e la struttura interna della sua mente, per quanto ne sapevano in contrario anche le fortune di tutta la sua casa, avrebbero potuto subire l'influsso degli umori e delle disposizioni prevalenti in quel momento là. Se essi avessero soppesato debitamente e valutato tutto ciò e agito di conseguenza, sono fermamente persuaso che io avrei fatto al mondo una ben diversa figura da quella che il lettore potrà vedere, credetemi, brava gente. Non è cosa di così poca importanza come molti di voi potrebbero pensare. Avete tutti, suppongo, sentito parlare degli spiriti animali, di come essi vengano trasmessi di padre in figlio, eccetera, eccetera, tanto altro sul tema. Bene, potete credermi. Nove Parti su dieci dell'intelligenza o della stupidità di un uomo, i suoi successi o insuccessi in questo mondo eh, dipendono dai movimenti e dall'energia di questi spiriti, dai disegni e dall'ordine in cui li ponete, perché una volta messi in moto, che sia il verso giusto o no, e, e non è a far da poco. Voilà, essi eh si sì, sì, affannano come pazzi scatenati e ripercorrendo sempre sui loro passi in poco tempo li rendono una strada piana e liscia, come un viale di giardino e una volta vezzi alla quale nemmeno il diavolo potrà più staccarceli. Benvenute e benvenuti, io sono Andrea eh, del Circolo dei narratori di Bergamo e il sabato condivido letture di testi letterari. Questo che è iniziato due minuti fa è il Tristram Shandy, o meglio il titolo ufficiale è La vita e le opinioni di Tristram Shandy, gentiluomo. È di un autore del XVIII secolo che si chiama Lawrence Stern. Ah, scusate, avevo interrotto. Dunque, mentre i suoi genitori lo stavano concependo, lui avrebbe desiderato che si stessero attenti. E invece? «Scusa, caro!» disse mia madre. «Non hai dimenticato di caricare l'orologio?» esclamò mio padre, cacciando un urlo, ma cercando nello stesso tempo di controllare il tono della voce. Ha mai donnata la creazione del mondo in qua ha interrotto un uomo con una domanda così sciocca? Scusate che stava dicendo vostro padre? Niente. Capitolo secondo. Allora certamente non c'era nulla nella domanda, né di bene né di male. Allora signore, lasciate che vi dica che fu perlomeno una domanda inopportuna perché di disseminò e disperse gli spiriti animali ai quali toccava il compito di scortare e guidare per mano l'Homunculus e condurlo sano e salvo al posto destinato a riceverlo. L'Homunculus, signore, per quanto volgare e ridicolo possa apparire in questa nostra distratta età, agli occhi della follia e del pregiudizio, agli occhi della ragione illuminata dalla scienza si presenta come un essere tutelato dal diritto. I filosofi più sottili, che si ha detto incidentalmente, sono quelli con le menti più aperte. L'anima dei filosofi è inversamente proporzionale alla grossezza delle loro speculazioni. Ci dimostrano incontestabilmente che l'homunculus è creato dalla stessa mano, generato secondo le stesse leggi di natura, dotato delle stesse forze motorie e facoltà di noi altri, che come noi è fatto di pelle, capelli, grasso, muscoli, vene, arterie, tendini, cartilagini, ossa, midollo, cervello, ghiandole, genitali, umori, giunture, che è un essere dotato di altrettanta energia, insomma, così tanto, così autenticamente simile a noi quanto il Lord Cancelliere d'Inghilterra. Gli si può fare del bene oppure del male? Gli si può porgere aiuto? E in poche parole ha titolo per tutte quelle rivendicazioni quei diritti dell'umanità che Tullio Pufendorf e i migliori moralisti riconoscono ai propri simili. Ora, signore, e se durante il suo viaggio solitario gli fosse accaduto qualcosa? O se già solo per la paura naturale in un viaggiatore così giovane il mio piccolo gentiluomo fosse giunto a destinazione miserevolmente esausto? la sua forza muscolare e virilità ridotte a un filo, i suoi stessi spiriti animali sconvolti oltre ogni dire. E se in questo triste stato di nervi sconvolti fosse rimasto preda di spaventi improvvisi o di una macabra serie di sogni o di visioni per nove lunghi, lunghi mesi, io tremo al pensiero delle mille debilitazioni di corpo e di spirito che avrebbero messo radice, che nessuna competenza di medico e di filosofo avrebbe saputo più guarire completamente. Capitolo terzo Devo la conoscenza dell'aneddoto appena ricordato a mio zio, signor Toby Shandy, al quale mio padre, che era un eccellente filosofo naturale e molto dedito al ragionamento rigoroso sulle materie più sottili, ha confidato la disgrazia, spesso e in modo grave, ma una volta, come mio zio ricordava bene, in maniera più particolareggiata, mentre osservava l'inaccettabile diagonale, così la definiva, del mio modo di lanciare la trottola e i principi che io aducevo per giustificarmi il povero gentiluomo scosse la testa e con un tono che esprimeva più pena che rimprovero disse che fin dal principio il suo cuore presagiva e lo vedeva confermato da questa e da altre mille osservazioni che aveva fatto su di me che io non avrei mai ragionato o agito come i figli degli altri ma ahimè continuò scuotendo il capo una seconda volta e asciugando una lacrima che gli scorreva lungo una guancia le sventure del mio tristram sono cominciate nove mesi prima che venisse al mondo mia madre che sedeva lì accanto alzò lo sguardo ma di quello che mio padre intendeva ne capiva quanto il proprio di dietro ma mio zio, signor Toby Shandy che era stato spesso informato dell'affare lo capì molto bene Prima di avviarci verso la conclusione, come vedete, una lettura piuttosto breve questa settimana. Permettetemi una piccola dedica. Chi segue queste nostre letture ricorderà che il 25 aprile scorso ho dedicato il mio video a Eddie Marcucci, combattente italiana contro l'Isis, in stato di sorveglianza speciale considerata dallo stato italiano una persona pericolosa al solito sorveglianza speciale non vuol dire reato non è che abbia commesso qualcosa è solo considerata potenzialmente pericolosa ora il 12 di novembre cioè oggi per me è attesa la pronuncia del tribunale sulla conferma del suo stato di sorveglianza, o meglio è attesa l'udienza, probabilmente la pronuncia arriverà qualche giorno dopo, quando voi vedrete questo video magari la notizia sarà già uscita, magari l'avete già sentita o magari non ne sapete niente. Io spero che sia andata bene, solo che mentre a Torino c'è un presidio di solidarietà per lei, io a Torino non ci posso andare. E quindi, ancora una volta, le dedico questo lavoro. Ma... che c'entra un Woody Allen del XVIII secolo con una partigiana del XXI? Di preciso non lo so, me lo ha fatto venire in mente questa storia dell'homunculus, del, eh, Embrione, si direbbe oggi... Ma embrione è prima ancora della fecondazione, quando ancora il, il seme è sulla strada del posto dove deve essere accolto e che sembra dover avere già dei diritti. Tra le altre cose, Edie è una militante politica, si è occupata anche di campagne sulla contraccezione, sul diritto all'interruzione di gravidanza. Tra l'altro, ricordiamo anche. Il movimento delle donne in Polonia che proprio in questi giorni è in mobilitazione eh, su questo tema. È un po' come protagonista, qui apro mille parentesi, procedo per digressioni di Palo in frasca. Dicevo, il tema dell'interruzione di gravidanza, la storia dei diritti dell'embrione, tirata sempre fuori in... Contrapposizione a quelli della madre. Prima o poi mi dicevo qualcuno comincerà a tirar fuori i diritti dello spermatozoo. Bene, eh, ho scoperto che nel XVIII secolo lo facevano. Perché l'homunculus, naturalmente, e gli spiriti animali sono speculazioni filosofiche. Ma che gli spermatozoi esistessero si sapeva già. Comunque, roba da dilettanti. Puh i diritti dello spermatozoo oggi, oggi insomma l'anno scorso ricordo un'amica una ragazza che ho conosciuto che raccontava di essere stata accusata di essere egoista perché non voleva figli egoista nei confronti di chi si chiedeva Qu questi eventuali bambini non, mai nati non è che sono mai nati perché li ha abortiti non esistono non sono mai stati concepiti egoista viene dai rispondere nei confronti della società perché una donna che pretende di autodeterminarsi è, è sempre come se stesse rubando qualcosa a qualcuno ed è anche per questo che una giovane donna che ha preso in mano il fucile ed è andata in guerra viene considerata pericolosa, perché appunto la mia mamma è tanto carina, però ne capisce quanto al suo di dietro, e tutti stimiamo Gerda Taro. basta che se ne sta negli anni 30 e non pretende di vivere oggi. Torniamo al diciottesimo secolo, va. Capitolo 1. So che ci sono al mondo dei lettori, così come molte altre brave persone che non sono lettori per niente, che non sono soddisfatti se non sono introdotti da cima a fondo a ogni segreto su tutto quello che ti riguarda, e nella mia condiscendenza questo loro capriccio è per una ripugnanza a deludere qualsiasi creatura vivente che sono stato così particolareggiato poiché la mia vita e le mie opinioni faranno probabilmente un certo rumore nel mondo e, se vedo giusto, avranno diffusione tra gente di ogni classe, mestiere e genere, essendo letto almeno quanto il Pilgrim's Progress, e finiranno per diventare quel genere di roba nella quale Montaigne temeva di vedere trasformati i propri saggi, cioè un libro da salotto, Trovo necessario considerare ogni singolo avvenimento. Vi chiedo quindi scusa se batto ancora questa stessa strada. Per questa ragione sono ben lieto di aver cominciato la storia della mia vita proprio come ho fatto di poterla raccontare, come dice Orazio, a bovo. Orazio sì, lo so, non raccomanda affatto questa forma. Ma questo signore parla soltanto di un poema epico, di una tragedia, non so più quale. E comunque se non è così chiediamo scusa al signor Orazio se nello scrivere quello che ho delineato non mi limiteranno le sue regole né quelle di nessun altro uomo mai vissuto. Ad ogni modo chi preferisse non andare troppo fondo in questo genere di cose non mi resta che consigliare di saltare a pie pari il rimanente di questo capitolo che come ho detto in anticipo è scritto soltanto per gli spiriti curiosi e indagatori. Chiudete la porta. Fui concepito nella notte tra la prima domenica e il primo lunedì di marzo dell'anno di Grazia 1718. Lo dico con certezza, ma come ho potuto essere così dettagliato nell'acquisire notizie di un fatto avvenuto prima che io nascessi, si deve a un altro piccolo episodio, noto soltanto nella mia famiglia, ma che ora rendo pubblico proprio allo scopo di chiarire meglio questo punto. Mio padre, dovete sapere, che una volta commerciava con la Turchia, ma da, da qualche anno aveva lasciato gli affari per ritirarsi a vivere e poi morire nella propria patria, nella contea di... Era, io credo, uno degli uomini più meticolosi che siano mai esistiti, in qualsiasi cosa facesse, sia negli affari che nei divertimenti. Come piccolo esempio della sua estrema scrupolosità, della quale alle volte era schiavo, in verità, ne aveva fatta una regola per molti anni della sua vita, la notte della prima domenica di ogni mese, sicuro come sicuro che quella domenica notte sarebbe arrivata, ricaricava con le proprie mani una grande pendola che possedeva, che stava su una scala di servizio, ed essendo egli al tempo di cui parlo tra i 50 e i 60 anni, aveva gradualmente preso l'abitudine di dedicare a una certa occupazione familiare la stessa notte. Al fine di, come soleva spesso dire allo zio Toby, Togliersi il pensiero in una volta, e non avere più preoccupazioni per tutto il resto del mese. Ciò provocò un inconveniente che in gran parte ricadde su di me e gli effetti del quale temo di dover portare fino alla tomba. E cioè, per una infelice associazione di idee che non hanno connessione in natura, a lungo andare la mia povera madre non poteva mai sentire caricare il predetto orologio senza che le si affacciasse il pensiero di qualcos'altro. E viceversa. Queste strampalate associazioni di idee, il perspicace Locke, che certamente comprese meglio della maggior parte degli uomini la natura di queste robe, afferma che hanno prodotto più effetti paradossali di qualsiasi altra fonte di pregiudizi. Ma questo lo diciamo di passaggio. Adesso risulta da una nota del taccuino di mio padre che ho qui sul tavolo, che il giorno dell'annunciazione, cioè il 25 dello stesso mese in cui si data la mia genitura, mio padre partì per un suo viaggio a Londra con mio fratello maggiore Bobby, per iscriverlo alla scuola di Westminster. E sempre stando alla stessa fonte, non ritornò dalla moglie e dalla famiglia fino alla seconda settimana del maggio seguente. Questo rende la cosa praticamente certa. Comunque quanto seguirà al principio del prossimo capitolo mette la vicenda al di là di ogni ragionevole dubbio. Ma scusate, signore, che cosa ha fatto vostro padre per tutto dicembre, gennaio e febbraio? Vede, signora, per tutto quel tempo era afflitto dalla sciatica. E bene, io mi mi starei fermando qui. Cioè, la mia idea non era fare un... orazione politica, era raccontare questa storia divertente della pendola, che deve citare 10.000 filosofi, filosofi morali, e... Puffendorf, credevo che fosse un nome inventato, invece è esistito davvero un giurista Puffendorf. Uh, uh, Tullio, naturalmente... Cicerone, e poi appunto John Locke. Comunque volevo fermarmi qui, però c'era questo rimando al capitolo successivo, la sicurezza si avrà al capitolo successivo e quindi via, ci mettiamo anche, anche qualche riga del capitolo successivo. Capitolo V. Il quinto giorno di novembre del 1718, che rispetto all'epoca stabilita era tanto vicino ai nove mesi di calendario quanto qualsiasi marito avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi, io, Tristram Shandy, gentiluomo, fui generato in questo nostro scorbutico, disastroso mondo. Mi sarebbe piaciuto essere nato sulla Luna o in qualsiasi altro pianeta, tranne Giove e Saturno, in quanto non ho mai potuto sopportare i climi freddi, perché non avrebbe potuto andarmi molto peggio in uno qualunque di essi, anche se non mi pronuncerò su Venere, di quanto mi sia andata in questo nostro vile sporco pianeta. Che in coscienza, credo, sia detto col dovuto rispetto, sia stato fatto con gli avanzi e con i ritagli degli altri. Questo era Lawrence Stern, La vita e le opinioni di Tristram Shandy, Gentiluomo, capitoli da 1 a 4 e un pezzettino del 5, traduzione mia. Lettura breve, ma per tutta la primavera siamo andati avanti con letture di 21-22 minuti, quindi siamo esattamente in linea con quello che facevamo qualche mese fa. Se avete voglia di commentare mi fa piacere, se avete voglia di sentirci mi fa piacere, ci sentiamo sabato prossimo, se tornate mi fa piacere anche questo.